Bersani, però neanche io sono venuto qua a pettinare le bambole. Alt, torniamo indietro. Questo accadeva ieri al termine di una conferenza di MDP che si è tenuta a Firenze e in cui era invitato Bersani. Ora, non che avessi particolarmente voglia, e non ho neanche più l'età direi, di fargli un'improvvisata, tipo in stile Iene, per strappargli di bocca qualche dichiarazione a favore dell'acqua pubblica o eventualmente sul referendum che si terrà a Carpi. E anche la battuta sul pettinare le bambole non l'ho detta per fare il brillante ma semplicemente perché l'ha usata Bersani qualche istante prima al termine del suo comizio. No, più semplicemente ho fatto all'ultimo e in maniera diciamo un po' improvvisata e sgangherata quello che nessuno dei più diretti interessati ha avuto l'accortezza e l'intraprendenza di fare prima. E non mi riferisco solo a chi si pone idealmente in continuità col referendum di dieci anni fa di Carpi ma anche con i rappresentanti di MDP perché visto appunto il precedente di Carpi, è assolutamente nel loro interesse far sapere in maniera inequivocabile che sono a favore dell'acqua pubblica. Ora, che cosa è accaduto dieci anni fa a Carpi? Dieci anni fa a Carpi si tenne un referendum per impedire la cessione a privati del 40% della società che gestisce acqua, gas e rifiuti, che fino ad allora era stata completamente pubblica. Ecco, Bersani venne a Carpi, invitato dal PD e si disse completamente favorevole a questa operazione e usò Tony entusiastici per descrivere la gestione delle multinazionali dell'acqua mi sembrava quantomeno doveroso raccogliere un suo parere oggi visto che a dieci anni di distanza ci ritroviamo di nuovo a dover votare un referendum voluto da un gruppo di cittadini per impedire l'ulteriore privatizzazione e alienazione della società che gestisce acqua, gas e rifiuti, nonostante nel mezzo ci sia stato un referendum nazionale stravinto dai movimenti per l'acqua pubblica. Perciò l'ho avvicinato prima che cominciasse il comizio per chiedergli se potevo fargli una domanda eh, sul tema e questa è stata la sua risposta. È un referendum che provvede praticamente <totipo> l'intenzione dell dell'amministrazione fidina di, di oggi e quella di alienare anche la restante parte di Gare. Altro, cioè, la di fare una fusione, l'incorporazione, un la fusione con la società di casa, perché tutti i altri. Con... Ne... i poti in, in campo sono Tea e sono Iera fondamentalmente era. quindi no, io lo so, io sono venuto no, no. apposta per seguirla parlare se c'era modo di poterle fare anche una domanda specifica su questa cosa qua però potrebbe ad esempio dirmi se, se la sente di riconfermare le parole che disse dieci anni fa oppure se senti in una posizione completamente contraria magari fare un appello al voto cittadini di carica no adesso noi non me la sento perché prima di parlare gioco non si vede le cose quando... non lo sapevo proprio eh. non lo sapeva? No. no la situazione è questa è cioè il referendum la domanda qual è nel referendum? Vedete voi che il Comune di Carpi non vende le azioni AIMAG che esprima il voto contrario nell'Assemblea dei soci ad operazioni di incorporazione e fusione societaria? Ho mandato una risposta di quelle sue. Che è contestata, anche la domanda è stata contestata dalla Giunta, però è passata, quindi no, si va a votare domenica questo, questo referendum qua. Chi vota, sì, chi, chi vota sì è no. contrario esatto, all'operazione di sì, sì. incorporazione e fusione, chi vota, chi vota no invece è favorevole, chi non va a votare questo avviene la, la settimana prossima? No, praticamente questo, questo weekend, domenica. Adesso? 10, sì. No, no, non, non stare a chiedere non una... <ride> Ah, va bene. Serie a. Grazie, grazie. Io giro l'Italia e eh? io penso che gente Serie A. Bene, eh. bene, grazie. Quindi il buon Bersani purtroppo non ne sapeva niente, anzi, non ne sapeva proprio un cazzo. E io ormai ero rassegnato a ritornarmi a casa a mani vuote senza aver raccolto nessuna sua dichiarazione. Ho deciso di rimanere a seguire il comizio e l'ho sentito parlare per quasi un'ora facendo discorsi assolutamente di sinistra. Ha parlato contro le speculazioni del mondo e l'alta finanza a favore della partecipazione dei cittadini alla vita pubblica del Paese, ha fatto un'intemerata contro la privatizzazione delle farmacie, ha detto che una sinistra moderna dovrebbe essere capace di fare una proposta a livello mondiale per abbassare i prezzi dei farmaci salvavita. Insomma, tutti i discorsi che mi hanno portato a credere che magari fosse il caso di riprovare a farsi sotto di nuovo e chiedergli, anche se non conosce niente in realtà di Carpi, di spezzare una lancia a favore della, della partecipazione al voto al referendum di Carpi e eh, di dire che MDP è per l'acqua pubblica. Quindi, al termine del comizio, sono andato, gli sono andato vicino e gli ho fatto di nuovo le domande. E questi sono i risultati. Sani, però neanche io sono venuto qua a pettinare le bambole, mi dica qualcosa sull'acqua pubblica. No, non posso dirvi, dai, dai, anche dico, non si ma entra a è... piedi giù. No, però non le sto facendo, io le do un'occasione per marcare una differenza, l'ennesima dal PD, per marcare una differenza no, vabbè, ma rispetto a quello no, che lei disse dieci io, anni fa. Sì, no, ma io... Non... Insomma, non è la nuova formazione lo politica di cui lei fa parte, è per la gestione pubblica dell'acqua? Non farmi, dai, non farmi, non è corretto, dai, non è corretto, non, via, non mi sembra difficile però come domanda. Non è, non è Va bene. Ora non è che io mi diverta a cagnare Bersani sul tema dell'acqua pubblica, anche perché non mi sembra un'impresa così difficile, è che mancano poco più di 24 ore al referendum di Carpi, MDP di Carpi ha una posizione che è contraria ad ogni ipotesi di privatizzazione del servizio, quindi a questo punto mi aspetto che qualcuno sollevi la cornetta, chiami Bersani e lo inviti a fare una dichiarazione ufficiale e pubblica in cui eh, invita i cittadini di Carpi ad andare a votare domenica e a votare per il sì. Io lo dico nel vostro interesse, cioè eh, non è più il caso di parlare al politichese e di cercare di stare con due piedi in una scarpa sul tema dei beni comuni e dell'acqua pubblica soprattutto, oppure non fatelo e sarete destinati a sparire politicamente. Il mio interesse qual è? È quello che domenica i cittadini di Carpi, vadano a votare e votino sì se vogliono evitare che chi specula in borsa entri mani e piedi nella gestione dell'acqua di carpi, come già è successo altrove.